Grazie Presidente, ringrazio la consigliera Celli per questa mozione sulla quale siamo allineati in quanto la pressione che l'attuale maggioranza sta facendo per eh, arrivare a a ridurre anzi azzerare il numero di impianti con concessioni scadute eh, è massima e, e quindi siamo d'accordo nell'attivare eh, nell anche il, eh, tutti gli, gli strumenti che, che sono previsti dal regolamento che è stato ormai approvato da, da più di un anno e, e a tal riguardo sono mh, stato aggiornato dal nuovo dirigente, l'architetto Ziantoni, che finalmente ha, ha preso posto all'interno della struttura che effettivamente stava soffrendo di mh, un po' di lentezza diciamo così e sta predisponendo anche una procedura standard per quanto riguarda il partenariato pubblico privato che è un altro eh, importante canale attraverso il quale l'amministrazione potrà recepire progetti e metterli poi a bando per giungere a nuove concessioni. E in conclusione quindi eh, esprimo il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla mozione. Grazie.